Ritorna ancora e prendimi, amata sensazione. Ritorna ancora e prendimi, quando si ridesta viva la memoria del corpo e l'antico desiderio di nuovo si versa nel sangue, quando le labbra e la pelle ricordano e la carne e le mani come se ancora toccassero ritorna ancora e prendimi la notte quando le labbra ricordano e la carne